Ciao a tutti ragazzi, siamo Dynetics e Marco007 E siamo tornati su Mario Rabbids Kingdom Ballou mm -hmm. Bene, nella scorsa parte, eh, che è stata lunga, più o meno, quanto? 50 quanto, minuti Quanto, quanto eh, Abbiamo sconfitto la pianta Pirabid, giusto? sì. Mm -hmm. E abbiamo salvato Goruigi da qualsiasi cosa mm -hmm. Fosse intrappolata, non mi ricordo eh, Andiamo qui, prima di tutto Perché abbiamo già provato a registrarlo però ti ha scaricato gioco. il gioco Sì uh, Ma tanto non abbiamo perso niente diciamo Cioè era letteralmente questo quello che abbiamo fatto Qua dove si va? Era la statua di Peach Sì <ride> <ride> All'ufficio dei lavori pubblici del Regno dei Funghi Sono sediti tre anni solo per il permesso Per questa statua mm. The Mao. Come fai uh, a saperlo? Boh Io non lo so sinceramente Ma dove più a sinistra guarda Mario come corre Mario che Naruto fa running Mario che fa Naruto run essere tipo per, um, per infrangere il copyright no per um, eh, andare a saltare l'area 51 insieme a kyle con la monster kyle con la Monster hai fallito una sfida mm. delle monete rosse. Puoi riprovarci quante volte e <ride> non ti toglie mai. Ok, mm. quindi ce l'avevamo lasciati qui. Eh... No, eravamo andati più avanti però fa niente. Ah, quindi ci ha tolto tutti i progressi. No, non penso. Capisco. Tutti, cioè, tutti, non ci tutti avrà tolto solo le monete. Tutti i progressi che avevo fatto. <ride> ok, vediamo un attimo cos'è. Ah, bella. Beh, muoviti però. Ho sentito la pausa di... Che pure la scorsa parte è durata quasi un'ora. Ah, lo so però vedi abbiamo già preso tutto vai, vai alla battaglia e basta ok boop oh, ok ci siamo ora cade e si rompe la <ride> Ok, allora siamo qui. Qui c'è già un. Qua si può entrare? S penso di sì. Ah no, che perché no? Ah, c'è il buco che. Okay. Uh, sì, non, non sembra esserci nulla. È un cannone. E io mi sparerò subito con questo. Fai un passo e inizia la battaglia. è tipo. Ho vinto i 5 .000. Cinque. Ok, questo è abbastanza 5 nemici Quindi abbastanza... Non so che nel livello 7 ci sono 3 battaglie eh, Metti il schermo intero Lo spawn di baranasiare Puoi ruotare un po'? No, ok Allora, eh, che cosa abbiamo? Balzellosi, balzellosi, 5 balzellosi E eh, ne spawneranno altri perché qua è 5 nemici e Non distrugge tutti Quindi per prima cosa direi Ci mettiamo... Qua dietro non sarebbe una idea, sai? Ma ah, vediamo prima con Rabid Peach che possiamo fare. Se mi metto qua... Sì. E colpiamo lui. Ma anche no. Poi con Luigi saltiamo e andiamo. Qua su c'è altro cannone di OK La tenere a mente. Puoi prendere al 100% il bazello. Mm. E cosa fa più danno? Questa. E non mi danneggia. Se gli do l'inchiostro potrebbe essere una buona cosa Quindi proviamoci Ok, niente uh, Usiamo la vista all'eroe Così se si muove lo uccidiamo E poi Mario Vai a prendere la moneta, perfetto E ora lasciamo in pace Luigi Ok, ce la possiamo fare ad arrivare qua su Sì, giusto giusto uh, Sì E da qui che opzioni abbiamo? Possiamo colpire lui Fai O meglio. colpire lui quasi 5% Io direi che questa è la soluzione migliore Dovevo usare la vista all'eroe E invece no Se non l'avrebbe colpito a mezz'aria Ok, vista all'eroe E abbiamo praticamente già quasi finito Quindi eh, uno, uno li ha ucciso, mica un 30 miliardi E abbiamo già quasi finito Did I stutter? Co? Perché? No! Ah no! Take this! Take like that! Bruh Ok Avanti veloce perché non vogliamo perdere tempo <ride> <Sì, ride> uh, avanti veloce ragazzi la cazzo cambia Ah lì c'è l'altra battaglia, ok e so non che arrivano dopo. Ah ok ce n'è uno qui. Uh, quindi scivolata e mi metto qua. Si spera che non mi spawnano da dietro i nemici. Ok. Kill. Perfetto. E ora Mario. Finiscirà il lavoro. Compiendo la scivolata. E saltando... Boh, non lo so. Non se ne va. Andiamo... Non lo so, torna qua Mario. <ride> <ride> ecco. Yeah. Dove si va con quel tubo a proposito? Quale? Quello si va qua? Eh sì, lì. Vabbè, ma ci pensa Luigi a quell'area, ok. Quindi, Luigi, non lo so. Vai avanti e vai proteggiti. Okay. Non so da dove spawnano, in realtà. Probabilmente spawneranno qui. Quindi, ti proteggiti. Ok, sì spawnano qua dietro quindi. Ho un altro turno per scappare via <ride> Perché devi scappare? Devi, devi ucciderli Ma se non sono spawnati ancora eh, sono E vabbè nemici. avvicinati invece che scappare Con Luigi App Appunto perché non <ride> sono spawnati Perché da devo scappare? Difendendo? Con Luigi non posso avvicinarmi Non posso nemmeno attaccare um, Andiamo qui a Mario Dove che spawnano? Giù Giusto? Sì Ci sta uno qua E due qua quindi. si spannano all'infinito finché non ne avete uccisi 5 si sì, allora per uh, come posso fare per attaccare quei nemici con Mario mi avvicino perché ho il martello pure da qua sta sotto <coughs> forse riesco a fare qualcosa mettiti lì e poi arrivaci anche con Rabbit Peach che la fai saltare sopra Mario Mario e quella è Robin la che lo uccide io metto qua con uccide rabbit. Mario ti devo uccidere Mario se no quello l'indico Que quello lo uccide Mario E poi Rabbit Peach va sopra a uccidere gli altri che Non mi ricordo, attaccano subito Mi sa che attaccano appena spawnano Vediamo che nemici sono Balzellosi Sì, allora io per sicurezza metterei lo scudo Sinceramente Secondo me non, non, non attaccano No, mi sa che, mi sa che attaccano subito Lui mi attacca Mario ovviamente Prova a fare qualcosa tipo avvicinarsi Molto stupida come idea Ah 21 danni Adesso morirò Yeet Oh You've fallen right into my trap E vuoi sapere perché Perché qui c'è Luigi che ti aspetta Cosa sentinella? Anzi guarda ma faccio una bella cosa Avvicinati e poi usa la sentinella Ah l'hai visto? Cosa? Eh, c'era un bestione dietro ah. <ride> Si vede Si vede <ride> C'è cioè, se visto dalla cazzina <ride> Ah scivolata qui Ci mettiamo qua dietro Boop E poi ehm, Lo spariamo Sentinella fa ne... più danni Lo so ma c'è l'inchiostro Allora chi se ne frega? E se attaccassi lì? Mm. Mm, perché? Devi attaccarne solo 5 e... Perfetto Non volevo usare l'inchio Cioè quello perché c'è a meno probabilità che funzionasse E volevo usare lo sguardo dell'ereo per qualcos'altro eh, Questo è l'ultimo tecnicamente Quindi posso, posso anche ucciderlo così Se non funziona puoi anche Uh, usare il Cioè puoi anche ucciderlo con Mario E poi Mario oppure Qui non oppure lo vedo Ucciderlo uh, L'altro Posso vederlo a Aspetta mi sa so che lo posso vedere da qualche parte Ma qua è troppo No non lo vedo Lo vedi però è coperto Eh si sì, dico non lo vedo appunto non lo puoi attaccare no, non niente, rasso qua giù uccidi lui speriamo che il martello funzioni con in rimbalzo intendo per forza, ha fatto la tazza yeah! ok, è morto uh, 4 su 6 turni Not bad. No. Ok, okay ora battaglia. prima di proseguire Non c'è nulla. S sì, possiamo okay. procedere. Let's go. Ecco. Ah, Todd volano. Probabilmente sono anche morti qualcuno perché cadono giù. Però è vero che i sono il in materiale indistruttibile, quindi non si sono fatti niente quando mm, si accadono. Certo. Vabbè, lui si diverte addirittura. Mm. Le Maurice Bestione. Bestione, testoni con la fissa degli inseguimenti. Bene, come funzionano i bestioni? Sono semplicemente ciccioli. E, e attaccano solo mele. Sì. Ecco qui. I miei sensori rilevano due aspetti interessanti legati al comportamento dei bestioni. Il primo, il loro caratterino. Se vengono colpiti da un'arma, caricheranno il colpevole come toi impazziti. Secondo, hanno lo stesso slancio di un tricheco dopo un olio che n'it. Se siete distanti non attaccano. Sì, hanno appena detto Ha appena detto che, un, che sono grassi e non possono attaccare da lontano. Ok, mm -hmm. quindi visuale tattica. Molto velocemente. Un la zona qui, un bestione qui, mi sa che ce n'era un altro, giusto? No, ne spawneranno okay. di, di nuovi dopo. Combattiamo allora. Poi vai sempre dritto e basta. Sì, allora. Con Luigi voglio saltare più lontano possibile. Quindi, se ci mettiamo qua. Aspetta, vediamo quanta raggio d'azione loro. Così, quindi se resto dietro ste queste coperture dovrei stare a posto E se mi metto qua mi attacca Quindi devo restare attento per quello Se mi metto qui però no Però ovviamente li dovrò attaccare quindi è un po' un casino Allora ci mettiamo lì Poi saltiamo con Luigi più avanti Non ti prende da lì mm, Mi prende, mi prende Si mette vicino e attacca, guarda si mette qua e mi vabbè. può attaccare da là allora ah, aspetto ad attaccare con Luigi perché è una strategia ovviamente non raggiungo peccato uh, ci mettiamo qui non so perché vabbè ho fatto il salto Caccia. allora se lo attacco se lo attacchi si avvicina viene vicino quindi lo avviciniamo a noi <ride> mi ha appena distrutto i piani, sto miele. madò. Perché? Vabbè. Perché volevo fare una cosa. E eh, vabbè, cioè, mi, non te. mi sarei posizionato così se avessi saputo che, che l'avrei distrutto così. Praticamente. Vabbè, non importa, tanto non muore. Ah, yes, this is life. Ok, <ride> mi resta là. Adesso li corriamo, anzi, no. Perché, eh, perché voglio fare questo. Jeese non ci posso arrivare mi metto qua. No, ti ammazzo. No please do not kill. Perché lo attacchi così? Potevi Perché usare Luigi. Non cambia nulla. Non ho ancora camminato. Lo so, ma non ho diciamo attacchi da fare quindi ho detto Luigi. Puoi usare l'occhio. Da, da Luis Aquila. ci arriva qui. Se io mi metto qui, lo so. Se io mi metto mm -hmm. qui, questi che sono? Ziggy e. bestione. Il no. bestione è qua. Non mi raggiungerà mai. Eh, a meno che forse non lo attacco. Voglio vedere se lo attacco. Arriva più o meno qui. Se lo attacco, poi dovrà fare tutto questo. Non mi raggiunge Quindi posso attivare questa senza problemi Time to play E poi questa non posso usarla Quindi turno nemici Oh yes Non gli ha fatto niente Oh no rabbit Peach no Ti prego non morire Comunque, come avete notato, a metà vita dei della pianta Pirabid, quindi niente, non è proprio roba da, su cui scherzarci, eh. Quindi Beh, noi un loro peso sì. Oh, oh, oh. sì. su quello sì. Oh, oh. Oh, oh. Potevi allora, far saltare Mario prima. No, nah, Mario può arrivare al tubo, da solo, certo. al prossimo turno. <ride> Allora mi metto qua e uso lo sguardo dell'eroe Perché tanto so che quello ziggy si muoverà E non voglio attaccarlo io Yes Perfetto E eh, vabbè spariamo a caso Così Attacco oh! con il rabbit pitch oh, Time to play Allora Dov'è che posso attirare il bestione? Se mi metto lì mi raggiunge Ho detto Se mi metto qui Sì Ah allora, qua non mi raggiunge però al prossimo turno si sì. <ride> Quindi facciamo un'altra cosa. Ne mando una sentinella. Beh, ti, ti muovi di nuovo nel prossimo turno. Eh no, ma lui si muove poi al prossimo turno. Cioè al turno dei nemici intendo, si muove pure lui. quindi eh... Ah, lo vuoi attaccare? Mi... Non sì. attaccare lui. Devo attaccare lui. Perché? Ecco, poi con ecco, Rabbit Peach. Attirano da Rabbit Peach. Yit. Away. Sì, bravo Perfetto, combo <ride> comunque Col gigante E poi tu usi lo scudo perché verrai attaccata dal bestione E basta, mi posso mettere qua magari Perché tanto è attirato l'arbit pitch <ride> Perché? Ah, <lui> <ride> attacca sta attaccando Luigi Ah yes, so, che, so esattamente che è qui davanti a me Però ho delle inchioste in faccia non posso attaccare Ah, non può attaccare? No. all'inchiostro. Anche, anche se mi insegue resterà lì con un cicciolo. Adios, amico. Oh, vieni qui, guarda cosa ti faccio. Niente. Niente. Lui si sì, resisteva pure, non ha, non ha motivo di preoccuparsi. Uh, però una cosa di cui mi voglio preoccupare è ucciderlo in questo turno. Se qua ce la faccio, quindi mi metto 5. qui metto più lontano possibile e lo distruggiamo perché non funziona la la, la protezione 50-50 perché è un bestione ah e si vede non funzionano con lui le protezioni oddio cos'è questo è un bestione si sì, ok mi devo allontanare da qua veloce adesso ci iniziano a spawnare pure da dietro come degli infami ah non dovrebbe stare ancora nessuno di importante si si è mosso si sì, si è mosso mi sa si sì. A Luigi non ha niente da fare a Obiettivi fuori portata, perché ci sono obiettivi? No, ecco Perché non c'è niente C'è e poi non c'è nient'altro, giusto? Vai, vai, vai avanti poi non... Tanto Rabbid Peach al prossimo turno arriva Mi sa che mi raggiunge Mario, lo sai? Sì, si, mi... raggiunge Mario Ma perché? Ma dai Aia Mario diventa una sottiletta, qua continuano a spawnare bestioni, quello. So che è un bestione proprio per istinto, ecco. Sì, dopo un. probabilmente dopo un po'. Ora ho, allora, ho disperatamente bisogno di una piattaforma per far saltare via Mario Rabbit Peach E, e poi gli fai stanco. saltare Rabbit Peach da Mario Luigi che si muove di più, lo farò saltare da lui. Ok, ma anche suo salto di più. Ah, intanto si muove di più, quindi può raggiungere quella distanza E Luigi se ne deve andare da là subito Che è molto in pericolo Se lo attacco <ride> tanto adesso se, se salti con Mario Sì Se lo attacco adesso non dovrei avere problemi Se salti con Mario ci, arri ah, ci arriva subito Ah, lui già ha visto l'eroe Attiviamo Ama winner Ama winner Ci mettiamo qua eh, No, non è abbastanza eh, Scusa, mettiti più avanti e fai arrivare dalla Big Peach sì, ci arriva Ok, esattamente lì Ah, <ride> ma winner Winner Ok, adesso Attacca il Peach. bestione che puoi ammazzare la bitch. Peach uh, Può curare da qua, vediamo Vedi, ci arriva pure la bitch lì Cura Non arriva nessuno dei due per, Però arriva anche a Mario Niente, non ci arriva Allora, facciamo così Mi metto qua Semplicemente li curo A entrambi A tutti, anzi anche al bestione. Sì, anche il bestione. Perché tanto è full vita e adesso. Lo attacchiamo con tutto quello che abbiamo. Non è full vita il bestione. Beh, Perché lo attacchi? Potevi risparmiare. Mi cosa, Luigi? Gories! <laughs> Bravo, mo, mo si, è, si è attirato da te. Oh no, Mario what we gonna do. ve ne an idea, Luigi. I will kill myself. For you. Eh? Yes. Uh, ci non sta. uccide Rabbit Peach. Non la prende, non la prende. Boom. Di regola adesso è attirato da Luigi. <ride> non, vuole, non vuole uccidere Rabbit Peach, ora lo uccido. Questo si chiama bullismo. <ride> lo avrò attaccato sei volte nel, nel, In un turno solo. E ora lui non ci raggiungerà mai perché è troppo... Comunque no. se non l'avessi attaccato nemmeno la prima volta lui non avrebbe attaccato te Lo so però <ride> mia... cioè, non volevo stare così con le mani in mano Ah prima di tutto prendiamo i soldi perché dopo non ci torno Non ci torno qua Sì, to oh, oh, Clay, oh, stazzi Diamo loro l'onore a Luigi di arrivarci Lui se lo merita diciamo Diciamo, più o meno <ride> Orra! Orra! Sei su sei, oh mio Dio, ok Devi stare più attento Oh mio sia, Dio beh. Ah ok è l'ultima Ma meno male Vabbè che tanto se, se la fallisco La posso sempre rifare Giusto? Eh? Uh, si possono sempre rifare i livelli Perché esci? Mica abbiamo finito ben 21 Lo so Quindi End Per vedere Ora che abbiamo fatto qua. Eh, ci blocca la visuale Uh ok Vediamo real quick qui Ho sbloccato le sfere di energia Lo so uh, Le sfere abilità Più che altro Uh, ok, andattica andare qua ah, mi ha appena fregato Vai col tubo Lo so Non so se ce la faccio Si sì, ce la faccio Dimmi che è un'arma buona Per magari Luigi Che ha poco danno ancora e invece per rapid pitch e invece no <ride> Jurassic Bram Blam. ok prendiamo questa se sentinella torniamo a casa vedi torniamo a casa vedi se Se si sì, sto vedendo se perché non mi fai cambiare la visuale Che cosa c'è qui burrà la stessa vita dipende da questa uh, statua di un rabbit che sostiene il tesoro della torre lo E <ride> sta cadendo un blocco proprio ora sì, allora, controlliamo qui nei dintorni Centro battaglie, controlla okay. No, volevo solo vedere se c'era qualcosa nei dintorni prima Forse. Allora, arma Era per Rabbid Peach No, era per Luigi. Luigi Secondaria Abbiamo questa che è meno forte, abbiamo già detto E questa Fa eh, schifo le, le... Fa schifo, sì Fa meno danni e rimbalzo è buono, però sinceramente Preferisco più danni e contro i balzellosi Ok, abilità Tipo di inchiostro di tipo OP sì, se, se funziona l'inchiostro è buonissimo. Sì. Uh, vediamo. Uh, Mario ha 10 di sfere. Uh, con Mario praticamente posso comprare di tutto tranne queste cose qua. I danni... Comprai due cose su 6. Posso comprare di tutto tranne queste cose qua. No, dire una su 6. Allora abbiamo danni questi qua, non ci interessano, più monete non mi interessa No, di poi nemmeno prende Salto purificatore sarebbe utile, però per adesso direi che non è necessario Cioè, non mi sono, non penso di avere Questo piuttosto, il danno dello, del salto schianto è molto utile Raggio pure sarebbe abbastanza utile Io direi, per il momento le trattengo Ma Puoi, eh. puoi usarlo e puoi toglierlo quando hai più sfere No, bisogna azzerare tutto, non voglio rifare Non tutto. puoi toglierlo, scusa Non c'è nulla per toglierlo No, no, no, no. mammi No, madonna, perché... Ah, non si può togliere <ride> Vabbè, prendi e basta Non ci vuole molto Vabbè Mimi mi tutto non puoi prendere niente con Rabbit Peach Ho 10 sfere, mi posso prendere la scivolata Non è vero. Al Con lui che cosa ho? Allora. Raggio del salto team no. Eh, salto purificatore può essere utile, questo ancora no. E questi cosa hanno troppo. Ok. Luigi ha 20 sfere, mi sa che volevo qualcosa con lui. Doppio salto. Doppio salto, altrimenti ci sono questi che non mi interessano. Quindi doppio salto, questo è buono. Vediamo. Il adesso potrebbe essere utile però io direi il doppio salto ci sta Ok E basta Qui cosa c'è qua? Ben dietro non c'era niente è già controllato uh. L'abbiamo mm. già letto <ride> Banana Ci sono molte banane qui hm. Pilastro pericolante Allora bisogna andare qua No, sta il pulsante E eh, dai non si può accedere Come sì. lo accedo? Il pulsante sta dall'altro lato Uh soldi Stai dalla parte del pulsante Ok prendiamo questo scrigno Un viaggio mistico Ok andiamo su Qua sarà pieno di puzzle Già me lo ricordo Eh non mi fa muovere la visuale pure Ah Sconfiggi tutti. Questo è un puzzle. Uh, uh, uh. Salute excel. Allora vediamo. Vai, due puzzellosi e due zighi. No, voglio vedere un po' la conformazione della mappa. Ok. Quindi là si va avanti. Allora. È facile. Cos'è questo? Il livello 8? Si. Sì. Eh non è molto facile perché i.. Gli... nemici hanno più. diciamo. più quasi. Hanno punti in alto Dai non ci arriva Sei serio Se faccio così allora. Però può, può uccidere Fallo salire di nuovo Come salire di nuovo? No, volevo, eh, volevo uccidere per... questi qui Poi uccidi il male con il martello di sconfiggi lì, tutti Sì Sì Andiamo col martello non no, sì, lo puoi Però il 30% ti... aspetto ad attaccare Allora Andiamo più in alto con Luigi lui magari voglio andare in qua. Qua ziga il 100% su di te, ricorda. Lo so. Allora, sentinella, se la lanciassi lì non arriverebbe. Se la lanciassi qui sarebbe suicida. E <ride> lì, vabbè. Quindi, se io faccio questo, prima di tutto, ovviamente. E... Tiriamo. Vediamo il dado vediamo Rabbit Peach può arrivare in qualche modo lì No, no deve, il devo... è troppo lontano Sono troppo lontano Allora se mi metto qua Qua posso colpire Cosa? Posso colpire quello Dalla come? Come funziona Ah in tal caso eh... Potevi potevi andare da un'altra parte e colpire lo ziggy di Luigi mm. <ride> Perché? no no cosa potevi uccidere lo ziggy ma ti ammazza ma perché mi ammazza? mi fa fare tanti danni mi fanno scivolate e un colpo basta e poi ho questo asso nella manica più quello di zighi sì, tanto lo ziggy non si muove Perché te l'ha detto che non si muove? mi attacca e poi si muove sempre Ehi, hey, stop there no. My brother said stop there <ride> Luigi che cade <ride> L'hai pure mi lato Mentre stava facendo la la, la scivolata Wuhuu oh! ecco, il massimo di turni di questo salì il tubo per arrivare in cima so. Quindi No nel senso pure con Luigi ci può essere Ah arrivare. È, è tipo l'ultimo allora easy Martello dovrebbe risolvere tutto Sì e se non risolve Che ha fatto oh mio dio? Ho volato Bene easy, Il questo massimo 4 tour, ecco infatti Pensavo 3, perché c'è cioè facilità no, 3 è troppo era Dipende anche dalle armi che abbiamo Vorrei andare avanti Ah lì c'è uno schermo che non possiamo accedere Qua che, che cosa è? No era, era nella battaglia E quello invece? Quell non lo so Controlla No, per, mi sa che è quello per arrivare nella piattaforma su cui sta Luigi Ok, sì mm. Quindi possiamo andare avanti mm. senza problemi uh, Di qui qua eh, Ecco qua i puzzle, così. perfetto Allora, il, la luce si deve illuminare per funzionare Questo tubo è inaccessibile Ok, sì, devo, devo avvicinare quella cosa là di più, di più, di più Che stai facendo? Era perfetto lì Ecco E poi devo ah, avvicinare okay. il rosso Ok, <coughs> <E> il blu <coughs> uh, Aspetta, c'è altro qua dietro? Ancora nascondo un passaggio, no? Okay. No Ora sposto via tutto <ride> di nuovo, Così nessuno mi segue Ok, altri bestioni? Uh, li facciamo fuori no non stava, parlo, stava quel puzzle lì che non abbiamo risolto quello Quale? stava un coso con uh, i blocchi bianchi e quello con i blocchi bianchi non possiamo farli no, non c'è nessuna <coughs> abilità di bipo che non abbiamo per risolvere così con i blocchi bianchi allora, dopo vediamo massimo quando scendo dalla ah combattiamo ci sono due bestioni due balzellosi io Sponfiggio. per prima cosa direi di curare tutti con rabbit Peach mm, Anzi no Metto qui con rabbit Peach Attiro il bestione e lo massacriamo di botta Quindi eh, Luigi Che abilità ha l'arma di rabbit Peach? Miele Eh uh, sì Mario E adesso iniziamo a bullizzare sto bestione Quindi per prima cosa lo attacchiamo con Mario Lo attacchiamo con Mario Poi lo attacchiamo con Luigi E finisce qui Perché adesso non ci raggiungerà nemmeno <ride> Nemmeno si sente È così lontano che non si sente nemmeno <ride> Ok Adesso Mario si può muovere Attaccalo con Peach E possiamo schiacciarlo Forte Mettiti accanto a ammazza. Uh, questo quanto movimento ha? Abbastanza per prendermi, quindi mi devo mettere via. Uh, via dove però? Questo è un problema. Mi devo mettere la posizione qua per forza. Aspetta, sì, mi prenda qua? No. no. Okay, qua mi posso mettere però non devo attacca l'altro bestione. Stomp Perfetto Luigi non ci arriva, ma okay. no. Uccidilo con Luigi. Qua? Wow. Così for the lulz. Non posso raggiungere nessun altro però se io tiro una bella sentinella Questo morirebbe in ogni caso tranne <ride> questo Attacca Che non, non ci tengo perché è troppo vicino a Mario per il mio comfort quindi uh, Vediamo magari il rabbit Peach Ah lei si è già mossa vero? Quindi uh, Posso non uccidere lui Posso colpire lui? No Niente allora per forza con Luigi ucciderlo Ed <ride> <Di> è rimbalzato di nuovo <ride> <ride> tipo, sorride. Prima, prima sorride e poi dice Oh cacchio sono morto <ride> e muore Ho finito tutte le azioni Rabbit Beach staff devi attaccare quel bestione Appunto non, non, non lo devo attaccare Ah è vero Perché si avvicina troppo a Mario se no. Avanti veloce Il bestione si attacca per permettere agli altri di attaccare Si Cosa? Si abbassa Ma ah, perché? Gli ho controllato il momento letteralmente non ci arrivava Come? Vabbè allora Scivolata e ci mettiamo qua eh, Qua Poi Luigi Fai una scivolata, scivolata andata e ritorno con Mario Ci mettiamo qua Dove loro non possono colpirmi se non si muovono Anche se è un po' rischiosa sinceramente Metti, metti una sentinella in mezzo e poi Mario può fare questo no? no allora mi metto qui e li attacco entrambi col martello <ride> oh oh oh. però così non puoi mettergli la sentinella in mezzo potevi oh. prima fare con la sentinella e poi con il martello No, nah, mi attacca Mario Sì, che faccio oh mio dio att pure Luigi prendo e mi fa, se, se, se, mi fa... Vai, se vai più in se attacchi l'altro non uccido se, se mi fa rimbalzo uh, uccido Luigi <ride> Ok, let's go Ok, uno è morto sicuro? No, no Non è morto nessuno dei due, non li uccide, non uccide okay, Mario Ok, ho un'altra idea Ehi hey Mario, remember all those times? <ride> Sei sì, inchiastro su Mario Tanto Vabbè. comunque uno li uccidi Colpisci lì con l'arma normale, con Luigi Bruh che vuoi? Dovevo provarci lo stesso Il bestione non è un... Vai, uccidilo con l'arma normale Non con il sentinella, tanto non Ma cambia va. niente Io e Ricorre indietro alla <ride> copertura Ok, ora Mario verrà abolizzato un po' da questo balzelloso Un po' troppo per i miei Bra, gusti è La prima volta che qualcuno arriva a vita rossa La BBG manca un danno ha preso Avanti veloce Ora Rabbit Peach dovrà fare qualcosa di molto utile Chiamasi questo Suicidio <ride> Come? dovrà e fare poi... qualcosa di molto utile Chiamasi suicidio uh, Non voglio mettermi troppo lontano, mi metterò qui Tanto comunque sia Rabbit Peach ha più vita di tutti Quindi può assorbire Puoi la vita Vuoi mettere la vista dell'eroe ora Sì ma prima questo wow. Wow. Wow. ok lì non ci arriva Ni, ni, ni, ni, tu puoi fare questo Mario. Anzi eh, Vediamo quanto fa più uh, Scivolata No fa più danno il sa Il il sa salto eh. Sì fa più danni uh, E poi ci mettiamo Ti puoi pure uno. mettere accanto e fare il martello No non ho ancora il martello Lo metto qua Tanto lo uccideremo in sto turno Ok E non lo uccidere con Mario E poi Luigi non ci arriva per la scivolata Ovviamente tipico quindi ci mettiamo qua giù. Lui non dovrebbe riuscire ad arrivare. Sì. Ehi, hey, get shot loser. <ride> get shot, oh, ho un lupus you fat. Oh, lupus in fat. Wow. <ride> Perché... Ora mi uccide Mario. No, uccide lui Ehi hey, remember when I said fat, I meant Grim ah, I meant Slim Slim, slim. <ride> <ride> oh, no, no, no. Ah, niente di meglio di una Di una c eh, Cementata sulla, sul cranio Di prima mattina No, non è l'ultima perché dovrebbe essere l'ultimo? Perché di solito ce ne sono due <ride> Ma ce ne sono tre Ok Eh? Devo curare La parte è lunghissima Mario e Luigi devono essere curati No un altro pazzo Fungo Allora Rosso? No no no no, no. Intendevo Intendevo intendevo eh, eh, Blu Metti Metti La visuale sul Fungo Ma che stai facendo? Premi il rosso Ecco E ora concentrati sul fungo Ah Guarda wow. le fai prima quello Cos'è sta roba? Ah Cioè ci sono le monete so Ui! It's Pizza go to the macho room Oh Ora sì che Va meglio Vediamo che altro c'è Ah questa la, Questa l'abbiamo presa no? Allora ruotiamo il rosso Ruotiamo il giallo Eh, C'è questo tubo che non ho ancora visto Con questo mi sa che si va avanti però mm -hmm. Proviamo Di sicuro non ti fa partire okay, automaticamente no, no, la battaglia Sfere energia oh, Ok questi sono Cinque. Questi sono gli scrigni uh, Marroni che, che mi piacciono Quelli di bronze intendo Quelli che ti danno le sfere energia Perché le sfere uh, abilità sono sempre buone Ok ora devo ruotare tutto Per cercare di capire quale è quello Metti giusto. almeno il primo giusto Uh, quello l'ho già preso metti il primo giusto prendi l'ultimo ecco muovi il ross ah. si sì, certo no, ho visto male ecco yeah, i progressi male. salvati pure progressi Niente visuale ovviamente Grazie E questa okay, è l'ultima battaglia, battaglia Sconfiggi quattro nemici E ci sono bestio... Oh, perfetto Il cateniacio <ride> <ride> Il cateniacio <ride> che si muove tipo quanto i bestioni Praticamente Mi basterà non attaccare nessuno sì, ammazza, eh, dice... Si, Ammazza quel bestione E poi gli altri aspetta, voglio controllare. C'è cioè, questo qua vicinissimo Lo devo uccidere in un turno Assolutamente Lui si muove abbastanza per ucciderli E se non sbaglio Il cateniacio si muove appena dopo il tuo turno Se non sbaglio Sì Quindi Turno degli eroi, categnaccio e nemici. Ah, Vista le prima di tutto, per evitare che succeda qualcosa di brutto, vista le Ok. Sì, poi fai di imbalzo ai bestioni e se ne vanno dalla portata del cateniaccio yes. Allora, lui non ci arriva. Può Quindi fare il martello, qui. però. Come so. ultima risorsa. Boop. Ok. Poi. Fatti attaccare, tanto, tanto è l'ultima battaglia. Ah, sto pensando. Ah, mi metto qua sì per il momento. Mi posso fare tutte le scivolate che voglio. Così. E poi mi metto. Boh, qua. Ok, adesso. Se attacco con Rabbid Peach. Guarda qua, Marco. Nozzo so fest. Nozzo so fest. Ora va verso Luigi. E invece no, muore. <ride> Perfetto. Allora, lui non dovrebbe essere in grado di raggiungere il tubo perfettissimo. Quindi possiamo fare nulla con Luigi. In realtà, posso mandare la sentinella. In che non sarebbe una brutta idea, Quindi lo facciamo adesso. Mario, be careful. <ride> Dai, scusa, perché gli devi picchiare? Ah lui non ci arriva in realtà mm. Non so se lo voglio colpire io direi no Loro colpire appunto il cateniaccio Che dovrebbe andare a ah, quello più vicino che è quello giù Ah ok Ah lui è targetato dalla sentinella ok Quindi loro è. uno ha già vita dimezzata Ora tipo cerca di attaccare il cateniaccio <ride> Perfetto Quattro nemici non tu Ma ora Luigi è tipo morto allora Ah Non mi attaccare Mario okay. <ride> Mario usa il martello e vince Hey Loser Take that eh, Non mi voglio avvicinare Catagnaccio sinceramente quindi Ma perché perché vai lì? Usa il martello contro il bestione Che cosa sono quasi? bestioni? Usa il martello contro il bestione e basta Questo è un allontanare? allontanare cioè... Perché? Perché secondo te stanno spammando il, besti il, bestio il, il bestione? Il bestio il bestio usa il martello contro il bestione bestio bestio Usa il martello contro il bestione così lo ammazzi Ok ah. Vorrei evitare di usare il martello in realtà Quindi adesso facciamo così Vai Luigi scappa Me ne prenderò cura io Senza video. In realtà no, ho sbagliato no, vabbè mm, devi avere fortuna per vincere. No mm. si sì, ora non è più nella portata di mai Complimenti Hai rotto tutto? Bravo Uno di vita Grazie mm. Grazie mille col tuo aureo e eh, non ci sono più nemici che posso attaccare quello verrà ucciso dal catenaccio uh subito si sì, oh, 75 oh, di danno fa il cateniaccio oh. lo uccide mm. subito gustoso e la sentinella ora oh, il cateniaccio si sì. la sentinella c'è ancora solo che è giù dal tubo la sentinella è già esplosa si sì. già... la sentinella c'è ancora i, i, i, i. no è già esplosa ne spawno ancora Ok Adesso il martello mi servirà Allora Che cosa abbiamo Abbiamo tutte le abilità Tranne la visareola di Luigi E quella di Mario <ride> Perfetto Ok ci mettiamo qui adesso O qui Puoi anche Puoi permetterti di farti attaccare almeno una volta a tutti Lo so però vorrei evitare di mettermi dove posso martellare i miei amici. <ride> In questo modo, vedi? Ok, adesso però prima di attaccare... Ovviamente facciamo una scivolata. Ci allontaniamo. Il Catania ci è bloccato lì, non può più farci nulla. Quindi se mi metto... Ecco, vedi? Eh, no, devo rimanere qua per forza nel posto. Non posso fare niente. Ok, Luigi lo stesso. Ah, adesso uh, usiamo questo. E poi... Martello. Let's go. L'ho ucciso. Hai vinto. Yi. Yes. No, ne manca ancora un altro. No. Ah. Non erano quattro nemici, vabbè. Sì, quattro erano. Mi hai ucciso quattro. Ah, è vero, ce n'era uno sopra all'inizio. Ok, perfetto allora. Perfect. Mm. Yeah. Nessun problema, boys. Ok, adesso. Uh, ha salvato, giusto? Sì. Quindi adesso andiamo al centro battaglia. Quante, abbiamo un sacco di sfere per tutti Un sacco vabbè Diciamo Una e mezza abilità Ah, allora, potrei comprare questo No non è vero eh. Con Mario potrei comprare solo questo praticamente Nel salto purificatore Però io sinceramente voglio più raggio per scappare Dopo il salto mm. Sì Sì Penso che lo terrò Invece con rabbit Peach Ah, tutte, tutte queste cose qui della cura secondo me sono molto utili. Questa cosa? Dai un movimento. Mm. Mega cura, questa, questa è utilissima. Più cura mi serviva sicuramente. Aria cura pure molto buona. Recupero ci può stare. Però 100 sfere sei pazzo. Parata dalle armi. Ci sta però costa troppo. E recupero scudo lo stesso. Allora. Eh, no però non voglio quelle per il momento. La se doppia scivolata adesso direi che inizierà a servirci Per Rabbid Luigi Anche se non lo stiamo usando Bisogna comunque farci qualcosa eh. Doppia scivolata pure per lui? Si sì. Ma finché Oppure... non sblocchiamo le, le armi secondarie non, non, non ci appaiono dentro Dentro i cosi Le, le casse No, mi sa che ci appaiono No, perché né di Rabbit Peach né di Rabbit Luigi abbiamo visto? Ma mi sa che sono scriptate, cioè quali armi sono in quali casse. Invece, con Luigi abbiamo 15 sfere solo, mi sa che non posso prendere niente. Uh, abbiamo un secondo che non serve. Sarebbe il salto purificatore. Però, voglio più raggio del salto team. Visto che Luigi è uno che si deve muovere tanto. Quindi, direi così va bene. Quindi dovrebbe salvare. Se vado qua salva. Vai. E basta, chi se ne frega. Tanto poi in caso non salva vai al al castello di Peach. Devi fermarti all'entrata del livello 9. Ok ecco. Ah. Questo è il boss, signori. Il livello boss è già, già qui. Che faccio? Fa Ci sono 9 livelli. Che faccio? Entro? No. Va bene, ah, allora quindi torniamo a cassetta. Nella prossima puntata scopriamo. <ride> nella prossima puntata mari più Quindi non Donbacco. ci sono 10? Uh, no. Ce ne sono 9. Sei sì, quindi... appena stato ricrollato. No, non è Beh, male. non importa il numero di parti non cambia. Alla okay. prossima puntata facciamo il boss e basta. Sì, faremo il boss e ovviamente le cose che escono dopo. E sbloccheremo un'abilità, quindi forse potremmo anche fare un po' di backtracking per prendere i puzzle, Luca che dici? Mm, si, sì, facciamo il backtracking anche. Va bene, allora, quindi ci vediamo alla prossima. Ciao, iscrivetevi. Ciao.